Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata al mascarpone con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00 o farina per dolci, zucchero semolato, scorza di limone, yogurt bianco, sale, uova, burro morbido, lievito e vanillina. Per la crema, mascarpone, ricotta di pecora, zucchero, fecola di patate, gocce di cioccolato e tuorli d'uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la frolla, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone e li facciamo polverizzare. In 15 secondi, a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro. la farina, l'uovo, la vanillina, il pizzico di sale, lo yogurt, E il libido per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, è una frolla che non necessita di riposo in frigo, per cui la stenderemo subito e la andremo a posizionare in uno stampo del diametro di 20 cm con apertura a cerniera. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unto i laterali con il nostro staccante per teglie. Adesso prepareremo la crema senza lavare il boccale. Mettiamo lo zucchero. i tuorli, la fecola e la ricotta. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. Adesso aggiungiamo un po' sul fondo del boccale la crema che abbiamo ottenuto, aggiungiamo il mascarpone e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. la crema è quasi pronta aggiungiamo le gocce di cioccolata e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'anti orario a velocità 2 La crema è pronta trasferiamola nello stampo prima di trasferire la crema nello stampo con i rebbi di una forchetta bucherelliamo il fondo della nostra frolla. Adesso riprendiamo la frolla che è avanzata, formiamo le strisce e completiamo la crostata. Una volta completata, cuociamola a forno preriscaldato a 180 ⁇ gradi per 30-35 minuti circa. La crostata al mascarpone con gocce di cioccolato è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata al mascarpone con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.